possiamo aprire invece eh, la finestra eh, sui titoli e naturalmente partiamo come sempre da quello che ci eh, proponi tu e parliamo nello specifico di Clarion che è un'azienda chimica svizzera, io adesso poi l'ho pronunciato alla francese anche se in svizzera di lingue ce ne sono quattro quindi insomma spero di aver azzeccato la pronuncia giusta, ma ti chiedo… <ride> Al di là appunto della questione linguistica, se, eh, cioè, perché ecco, dobbiamo puntare l'attenzione proprio su questo titolo che eh, ci ha indicato? È un titolo molto solido, patrimonializzato, eh, un titolo importante anche storicamente ed è un titolo che potrebbe essere considerato anche un anticiclico e soprattutto, eh, visto che mi occupo di analisi tecnica, sì. direi che classicamente analisi tecnica si trova in una situazione quantomeno da, da monitorare attentamente, insomma secondo me se vuoi possiamo anche cominciare a vedere eh, uno dei due grafici partendo dal time frame weekly, sì. possiamo introdurre e Ecco vediamo eh, appunto il grafico weekly e poi naturalmente eh, monitoreremo poi gli andamenti anche del daily, ma partiamo proprio dall'andamento settimanale. Allora, nel weekly si può vedere come l'area dei 14 franchi, da me iniziata con la retta orizzontale verde, è un'area supportiva dove eh, dal 2015 poi il titolo è stato comprato ogni qualvolta che eh, ha attestato quell'area. E Proprio ultimamente, inizio anno, eh, si è riavvicinato a quel livello e da lì sembra che sia eh, ripartito sostanzialmente. Quindi per la quarta volta quest'area supportiva ha funzionato. Non è qualcosa di magico quando si parla di supporti, semplicemente l'analisi tecnica spiega l'analisi fondamentale, ossia in base al piano industriale, bilancio, dividendo e così via, eh, gli analisti dicono Clarian a 14 Euro è, eh, è da comprare in base a tutte le sue caratteristiche e okay. quindi essendoci tornato a inizio anno vediamo che da lì eh, è, iniziata, è iniziata la risalita e quindi potrebbe sviluppare una nuova gran variabilità quindi andiamo se sei d'accordo passando al time free Sì, si, a individuare quali potrebbero essere i livelli di mh, acquisto che Clarian molto semplicemente se dovesse Ancora una volta a ai 14 franchi cioè, svizzeri potrebbe essere interessante comprarla diciamo, tecnicamente sulla debolezza, quindi sulla distesa, qui andando di nuovo a, a registrare quell'area. Altrimenti se si confermasse la ripartenza avvenuta da metà marzo e dovesse andare a rompere area 15 e 20, quindi sulla forza in questo caso e non sulla debolezza, quindi sicuramente vediamo essere un'area di doppia resistenza, ossia quella eh, dinamica, ossia la retta tra tesserata cioè e quella statica, quindi quella in nero eh, orizzontale più piccola. E insieme io ho evidenziato il di tallo, quell'area che è proprio una doppia resistenza. Se il prezzo la rompe in rialzo dovrebbe avere appunto una, una buona accelerazione. Quindi secondo me Clariamo con un rientro in area 14. Con la rottura dei seguenti è un titolo che dovrebbe essere messo in posto. Certo, ecco, costituire un'opportunità. Un a proposito ecco, di, di opportunità Enrico, volevo anche chiederti prima di passare il, il testimone ai nostri telespettatori che eh, ci stanno già scrivendo eh, sulla nostra chat live, un consiglio eh, di carattere generale per gestire questo momento che torna ad essere abbastanza eh, complicato perché vi abbiamo detto ci sono veramente tanti eh, fattori in ballo e non sappiamo bene eh, quale sarà l'evoluzione del mercato. Ecco, in un momento di estrema volatilità e incertezza, eh, se dovessi dare un consiglio per la costruzione del portafoglio ai nostri telespettatori, quale sarebbe? Sarebbe quello di puntare ai cosiddetti titoli difensivi o anticiclici, ossia quei titoli che risentono di meno delle fasi ciclicamente difficili del settore economico. Questo mi riferisco ovviamente ai titoli elementari sì. o, ai titoli, o alle utilities o al settore health quindi alla, alla sanità quindi quei, quelle spese che il cittadino deve comunque affrontare il cittadino può rinunciare a un viaggio può rinunciare a cambiare la macchina può rinunciare a cambiarsi, a cambiarsi le scarpe belle, mm. ovviamente eh, al eh, cibo diciamo, non ci si rinuncia, Buffett, sempre, chiaro il buffet che senti, io terrò sempre nel mio portafoglio, coca cola e gillette perché anche se arrivassero <ride> le cavallette continueremo a raderci la barba. E eh certo, almeno bere, la barba uno se la deve fare, chiaro. E sì, continueremo <ride> a bere, quindi ecco, andare a cercare dei titoli di questi settori e andare a cercare dei titoli che in questi settori sono lontani dai loro prezzi massimi, quindi titoli che anche gli investitori istituzionali o comunque dei fondi potrebbero poi riscoprire e mettere in portafoglio in fase di burrasca, chiamiamole così. Ecco eh, Enrico mi viene una battuta da fare perché tu prima hai citato Battisti io adesso cito Mengoni, so, scendo un po' di livello, me ne rendo conto, vado più sul pop però io direi l'essenziale, tra l'altro eh, canzone che, che ha vinto il festival di, di Sanremo si intitolava così e forse questo a cui dobbiamo guardare no? in questo momento storico l'essenziale, il cibo, naturalmente la cura del, del corpo visto che a tante cose possiamo rinunciare ma a quelle poche no